capitoli precedenti abbiamo visto come siano andate mutando le nostre concezioni sulla natura del tempo. Sino all'inizio di questo secolo si credette in un tempo assoluto. In altri termini ogni evento poteva essere etichettato da un numero chiamato tempo ad esso associato in modo univoco e ogni buon orologio avrebbe concordato con ogni altro nel misurare l'intervallo di tempo compreso fra due eventi. La scoperta che la velocità della luce appare la stessa a ogni osservatore, in qualsiasi modo si stia muovendo, condusse però alla teoria della relatività, nella quale si dovette abbandonare l'idea che esista un tempo unico assoluto. Ogni osservatore avrebbe invece la sua propria misura del tempo, quale viene misurato da un orologio che egli porta con sé. Orologi portati da differenti osservatori non concorderebbero necessariamente fra loro. Il tempo diventò così un concetto più personale, relativo all'osservatore che lo misurava. Quando si tentò di unificare la gravità con la meccanica quantistica, si dovette introdurre l'idea del tempo immaginario. Il tempo immaginario è indistinguibile dalle direzioni nello spazio. Se si può andare verso nord, si può fare dietro front e dirigersi verso sud. Nello stesso modo, se si può procedere in avanti nel tempo immaginario, si dovrebbe poter fare dietro front e procedere a ritroso. Ciò significa che non può esserci alcuna differenza importante tra le direzioni in avanti e all'indietro del tempo immaginario. D'altra parte, quando si considera il tempo reale, si trova una differenza grandissima fra le direzioni in avanti e all'indietro, come ognuno di noi sa anche troppo bene. Da dove ha avuto origine questa differenza fra il passato e il futuro? Perché ricordiamo il passato ma non il futuro?